Ciao ragazzi e benvenuti al 68 podcast del Movimento Zeitguest Guest Italia di domenica 3 febbraio 2013, io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento eh, nazionale del Movimento Zeitguest Guest Italia e coordinatore del chapter Napoli e quest'oggi vi, eh, vi annuncerò le nuove novità nazionali e internazionali, passiamo subito con quelle italiane. Ecco qui il link che vi ho postato adesso in chat e si tratta dello Z-Day del 2013, eh, per, per i neofiti eh, il, lo Z-Day è appunto lo zeitgeist Day che si tiene ogni anno verso verso la metà di marzo ovviamente tutti gli anni e eh, con il quale si cerca di eh, diffondere eh, ancora meglio i nostri concetti eh, sotto vari fori quindi si parla anche di attivismo strada proiezioni in cinema teatri centri culturali conferenze lecture tutto quello che volete l'importante e che si faccia appunto uh, all'interno di questo link troverete appunto una guida su come strutturare uno ziday nel caso dei nuovi, uh, dei nuovi coordinatori. E eh, comunque ci sono anche degli spunti per i soliti coordinatori perché abbiamo mh, do dovuto uh, e aggiorneremo meglio questa pagina per far sì eh, che tutti quanti possano uh, avere più dimestichezza con, il, per esempio, il caricamento di Dropbox, eccetera. Quindi ci saranno ulteriori miglioramenti. L'importante è appunto che si faccia lo Z-Day e che anche in Italia uh, gli attivisti facciano la loro parte. Uh, tra poco parlerò anche dell'evento internazionale. Quindi passiamo alla prossima notizia. Ok, uh, conosci l'inglese, aiutaci nel linguistic team. Questo è stato lo slogan che abbiamo lanciato uh, giusto ieri, sia sul nostro blog e poi sulle nostre piattaforme dei social media, in cui cerchiamo semplicemente dei, dei traduttori che possano aiutarci nella traduzione dal, dall'inglese all'italiano o dall'italiano all'inglese di, uh, di articoli, di video e documenti ufficiali del movimento Zeitgeist internazionale che abbiamo intenzione di rilasciare, uh, di rilasciare eh, qui nel nostro sito italiano e uh, dall'italiano all'inglese di pubblicare i nostri articoli sul blog internazionale in modo tale che anche gli attivisti di tutto il mondo sappiano che in Italia c'è un chapter molto attivo e che comunque si sta muovendo. Con molta, con molta sorpresa e con molta soddisfazione vi, vi dico che nel giro di due giorni mi hanno contattato circa 10 persone eh, alla quale avevo anche domandato di darmi il loro recapito telefonico e di, di, dire, um, di appurare quale fosse la loro conoscenza dell'inglese e vi posso dire che il 90%, 90 uh, ha sottoscritto che uh, hanno una conoscenza dell'inglese elevata. Quindi sono molto contento e ben presto com comincerò anche una collaborazione con Rodrigo Cardoso che fa parte del Linguistic Team International in modo da inserirli sia sulle piattaforme forum, sia su Google, eccetera, eccetera. Quindi vi ringrazio e um, questa è un'altra prova appunto, che la collaborazione è vincente in questo caso e uh, dà dei buoni risultati quando fatta per bene. appunto. Passiamo alla prossima notizia. Ok, abbiamo pubblicato l'altro ieri il, um, il video dello ZDAY scorso, eh, in particolare lo ZDAY del 2012 che si è tenuto a Vancouver, in cui c'è appunto il fondatore del movimento Zeitgeist Italia ed ex coordinatore Federico Pistono in cui in una sua lecture appunto eh, denominata Robot will steal your job, um, jobs but that's ok cioè i robot vi ruberanno il lavoro ma è, è ok eh, appunto abbiamo provveduto a sottotitolarla Purtroppo non c'è stata la possibilità di fare un'altra revisione, eh, però mh, alla fine il si capisce forte e chiaro. E la lecture di Federico è uno dei, su dei suoi. L'argomento della lecture di Federico è uno dei suoi punti cardine mh, in questione, su cui ha scritto anche un libro, eh, e parla soprattutto di disoccupazione eh, tecnologica. Uh, vi dico anche una news eh, eccezionale: pochi, pochi minuti fa, su, mh, sul programma di Fabio Fazio. Uh, che si chiama Che Tempo che fa, Oscar Farinella che è uno degli imprenditori più famosi italiani e più facoltosi comunque ha appena annunciato che la disoccupazione tecnologica sta distruggendo questa nostra società e che comunque bisogna ridisegnarla da capo perché è un circolo che si è distrutto Vabbè, noi, noi in tempi non sospetti lo avevamo già detto circa 4-5 anni fa quindi eh, eh, mi, eh, sono molto contento che anche un imprenditore di questo calibro lo abbia messo e l'abbia dichiarato nella, nella TV nazionale, cioè in particolare la RAI. Quindi eh, sono molto contento e vi rimando di nuovo a, a vedere il, il video di Federico, anzi a leggere i sottotitoli della presentazione di Federico che è molto bella e molto illuminante. E passiamo alla prossima notizia. Ok, questa è una notizia internazionale e ovviamente riguardo lo Z-Day Globale. Lo Z-Day globale si terrà ufficialmente a marzo, e il 17 marzo, dalle 2 del pomeriggio fino alle, mh, alle 8 e 30 uh, del pomeriggio. Quindi. Uh, ci saranno uh, numerosi uh, ospiti e protagonisti, uh, tra cui Peter Joseph, Ben McLeish, um, Federico Pistono uh, e tanti altri coordinatori e um, comunque um, creatori di lecture, eccetera, eccetera. Ci sarà anche Douglas Mallet che ha, ha fondato la Cyberneted Farm Systems, che è una nuova tipo di impresa uh, che, in cui lui cerca di uh, sfamare le persone eh, del terzo mondo per dar loro del cibo gratuitamente e in modo eh, completamente automatizzato sfruttando la tecnologia dell'agricoltura idroponica quindi modulare e si può strutturare appunto in qualsiasi parte del mondo virtualmente anche nel deserto Quindi eh, ci saranno tantissimi ospiti d'onore nella locandina che nel link in cui vi ho inviato saranno presenti tutte le informazioni e quindi eh, vi, rimando a, vi rimando appunto al discorso dello ZDA e alla partecipazione. Eh, sarà presentata in questo caso a Los Angeles, in questo Z-Day internazionale, e in un teatro che si chiama Brandsdale Gallery Theater che si trova a Hollywood, eh, e ovviamente avrà, avrà una sottoscrizione tramite biglietto, quindi ha dei posti limitati. Quindi se volete partecipare e volete andare direttamente lì a Los Angeles, ci sono lì tutte le indicazioni. Ovviamente noi ce cercheremo di fare tantissimi eventi anche qui in Italia in modo da espandere eh, eh, ulteriormente la, la nostra voce a livello internazionale e a livello italiano ovviamente. Benissimo ragazzi, sono finite le reportistiche italiane e internazionali e rimando a, mh, ai coordinatori dei GDL o gruppi di lavoro, quindi di fare una loro reportistica eh, in generale. Eh, vedo che c'è Massimiliano Masciulli del GDL Grafiche e Video, quindi ti mando la parola direttamente a lui. Vai Max! Eh, ciao, allora Dunque, io La volta scorsa eh, Vi ho riportato un po' di novità Più che altro riguardo Al, al GDL programmazione eh, Questa volta Invece, vabbè eh, Riporto qualcosa eh, Riguardo al GDL grafica Una delle cose Quella che che hai citato tu prima, ehm, ovvero abbiamo approntato e, e sistemato eh, la, la infografica per, per il linguistic team, eh, ci sono un po' di progetti ehm, che che, che sono attivi eh, nel GDL Grafica, quindi eh, chiunque volesse dare una mano eh, è il benvenuto. Eh, in particolare, eh, adesso eh, nel dettaglio, magari eh, mi apro un attimo il documento e ve li dico. Comunque, c'è cioè, di sicuro, vado a memoria, una infografica eh, sul. sul, sul sul discorso Facebook per, per oddio io sono imbranatissimo con Facebook per per fare delle le, per mettere le ecco non mi viene la, la parola vabbè vabbè ho comunque una proposta su, di Daniel Iversen e la trovate tra le task del del GDL grafica e, e niente poi c'è appunto anche questa cosa di delle dei video delle conferenze da, da mettere a posto ehm appunto da, da fare l'editing delle, delle conferenze che mano a mano adesso eh, faremo e, e boh, eh, queste poi non, non ci sono altre grosse novità Molto bene, comunque ehm, per la questione Facebook faccio un brevissimo riassunto, stiamo cercando di inserire in, in, in un'infografica eh, un consiglio da, eh, da rilasciare appunto agli utenti su come visualizzare correttamente tutte le nostre notizie, perché abbiamo saputo che Facebook ehm, non limita, bensì in maniera diversa la ricezione dei messaggi dalle pagine agli utenti quindi stiamo cercando di organizzare il discorso di una della creazione di liste che gli utenti possono ovviamente creare per il loro account e ricevere direttamente senza mai perdersi una notizia eh, che altrimenti come succede adesso potrebbe accadere quindi è un modo per rendere ancora più efficiente la comunicazione da facebook all'utente stesso che sottoscrive ehm, il cosiddetto mi piace alla nostra pagina ufficiale su facebook e poi dalla questione delle conferenze ovviamente eh, stiamo parlando delle conferenze già realizzate quindi da editare quindi ehm, diciamo annuncio eh, e eh, confido nella collaborazione degli utenti eh, che sottoscriveranno la loro partecipazione al GDL Grafica e Video diretto da Max Masciulli eh, poi abbiamo qui anche il neo eh, coordinatore del um, GDL Gruppo di Lavoro eh, Arte si chiama Andrea Acconcia, gli do il benvenuto ulteriormente e eh, gli do la parola, così magari ci spiega i progressi fatti in, questa, in queste settimane. Vai Andrea! eccomi, sono tornato. Allora, eh, innanzitutto vi comincio a postare, perché non ho letto il, il documento di eh, il Google Doc che ho creato, in modo che, per chi non l'avesse letto, insomma, aspettate che ve lo posto. Eccolo qui, messo lì uh, nella chat, in modo che prima non l'avesse letto si può fare un'idea di quello che avevamo in, in mente. Um, aggiornamenti uh, a riguardo, vi riassumo brevemente quello che c'è scritto nel documento, cioè che uh, stiamo uh, ripartendo con il GDL Arte e Musica, okay? ed è per questo che uh, parte e io diciamo, abbiamo deciso di fare Forza Comune per uh, cercare di farlo ripartire, e quindi ecco la ragione della mia... Nomina come co coordinatore Detto questo, eh, il modo migliore per ripartire, secondo me e secondo noi, è creare un evento, creare un evento nazionale che eh, diciamo per, per capirci, insomma, deve, deve, dovrebbe avere la portata del Simposio Società Sostenibile che si è tenuto a novembre 2011. Visto che un evento nazionale manca anche da un po' di tempo a questo punto, l'idea è quella lì di creare un evento, di, di organizzare un evento di questa portata. E uh, questa cosa è, uh, è piaciuta, diciamo, ha entusiasmato un po' di persone e si era pensato di farla, uh, di farla per marzo, uh, per lo ZD appunto. Però uh, parlandone ci siamo un po' resi conto che magari il tempo a nostra disposizione era troppo poco. E visto che comunque vogliamo fare una cosa fatta bene, stiamo pensando di fare un evento uh, nazionale arte e musica, uh, diciamo, quando, periodo aprile massimo, massimo maggio. Uh, direi però comunque uh, no, non, non per lo ZD almeno quella era l'idea però possiamo uh, diciamo la, la, la proposta sarebbe quella lì di ai vari ZD locali che si organizzeranno quindi ci sarà lo ZD a Milano lo ZD uh, a Torino cioè, insomma le persone riusciranno a organizzarlo uh, si potrebbe lanciare degli artisti vicini al movimento Ok, visto che comunque il gruppo GDL Arte e Musica non è un gruppo che. È un gruppo che sta partendo ufficialmente adesso, c'era già, però adesso sta ripartendo, uh, potremmo uh, cominciare a diventare uh, questa um, gli artisti appunto vicini al movimento che potrebbero servirsi con varie, uh, varie discipline. Insomma, ci sarebbe la musica, quindi poi si potrebbe dare spazio a gruppi musicali. Attori che possono mettere scena delle rappresentazioni, tutte comunque uh, tematiche che devono essere vicine al movimento e ai temi del movimento, uh, e quindi si potrebbe cominciare a fare questa cosa allo Z ai vari Z dei locali, per anche con conoscersi con gli attivisti e artisti, diciamo, per poi riunire tutte queste persone. Uh, interessate ad in un evento nazionale che si da diciamo, orientativamente a, ad aprile. Uh, più o meno, diciamo, mi fermo qui, non so se ci sono domande. No, certamente no, Io avrei giusto una considerazione da fare, che come giustamente ha, ha pubblicato adesso Max, eh, è stata, abbiamo rilasciato, grazie al professor Paolo Valerio, una, una serie di slide che appunto possono, possono essere di supporto a qualche artista se magari vuole, eh, vuole incominciare a creare un'opera queste parlano ovviamente del, della questione dell'omofobia e eh, del cyberbullismo derivante da, da, da essa quindi eh, ovviamente è stata rilasciata su licenza creative commons quindi può essere utilizzata da artisti magari se vogliono creare un'opera possono trarre da lì l'ispirazione mi pare non ci siano altre domande o considerazioni allora aggiungo soltanto una cosa che è per quanto riguarda la tematica, una cosa che uh, poi la vedo in chat, uh, Pat, però secondo me non è, non è presente al computer, uh, perché anche con lei diciamo volevamo, uh, volevamo dire, uh, dire un po' di cose per quanto riguarda le tematiche Trattate, cioè specificare un po' meglio cosa significa uh, rappresentare cose che comunque devono essere in linea col movimento e uh, in armonia con esso io vi anticipo semplicemente che uh, ci sarà una, una scaletta preparata okay, per quanto riguarda l'evento nazionale uh, in modo che uh, come diceva anche Vincenzo in un altro TeamSpeak insomma dobbiamo essere sicuri che uh, le performance che ci saranno saranno comunque in linea col movimento ora non è questo uh, un tipo di censura o altro, è semplicemente che uh, si, vuole, si vuole rispettare quella che è un'idea, l'idea di, di Zeitgeist che è um, un movimento che ha um, uh, diciamo determinate uh, una determinata visione de, delle cose insomma semplicemente si tratta di essere coerenti con il messaggio che diffondiamo quindi uh, proposte esatto, tutte le esatto. proposte esatto ragazzi ci sono altre domande? Altrimenti passerei la parola direttamente a Davide Gaulli, che è coordinatore del GDL Coordinatori dei Gruppi Cittadini. Se non ci sono, passo diretta la parola a lui. Vincenzo, ribadisco soltanto che, uh, che gli attivisti che sono interessati, che conoscono artisti uh, uh, che possono, essere, diciamo, possono entrare nel movimento o ci sono già, vi do semplicemente il contatto del gruppo che è. Uh, Zart, adesso vi, vi linko anche, anche nella chat il gruppo e, e possono scrivere sul gruppo che usiamo sposiamo per, uh, per comunicare o comunque insomma Uh, diciamo, ci, ci faccio uh, per, uh, anche ai, ai vari zeitcast uh, z uh, locali che si organizzeranno in modo che magari mettendosi d'accordo col coordinatore della città che conoscono uh, mi viene in mente non lo so, Napoli che ci tu magari un artista di Napoli che può essere interessato, uh, può contattare te uh, per lo zeitgast che organizzerai magari a Napoli e magari può essere lanciato Uh, già allo Z Day, che era quest questa idea che c'era venuta, uh, ne, ne, parlavamo anche con, ne parlavamo anche con Davide l'altra volta. E poi dopo, ecco, questi artisti potrebbero esibirsi all'evento nazionale. Scusatemi Tutto per l'aggiunta. La, uh, passo la parola. Sì, scusa, solo una cosa, un flash. Uh, Andrea, poi successivamente io ti incominceremo un attimo a strutturare meglio quella che è la, la gestione del, um, del gruppo sul sito e ti devo istruire sulla, sui Google Document. Per esempio c'è un, una, una frazione di Google Document che è molto utile e ti sarà molto utile in questo caso, ovvero quella dei form, cioè dei moduli che le persone possono compilare. E perché ti dico questo? Perché se tu incominci a scrivere sul tuo gruppo nel sito Zeitgeistitalia.org io posso renderti pubblica uh, la, la notizia, cioè l'articolo che scrivi in cui per esempio rimandi a questo, a questo argomento, in modo tale che le persone sappiano tutte e incominciano a compilare il form nel caso fossero interessate, come esattamente è accaduto per la questione del GDL Traduzioni. Quindi perdonami, poi dopo la, la approfondiamo con calma. Cioè io se io preparo un Google Doc come mi dici tu, questa cosa qui la puoi pubblicare direttamente sul sito. No, in realtà sei tu che, um, che scrivi l'articolo sul sito, poi magari mi mandi un'email e, e mi dici Vincenzo io ho scritto questo articolo, rendimelo pubblico. Io in due clic te lo rendo pubblico, quindi uh, in due clic subito uh, si può fare questa cosa. Oh, per... Perfetto, allora mi devi... solo.. Oh... Uh, solo far vedere poi come, come fate a scriverlo direttamente sul, sul Google Doc del sito, ma va benissimo. Ah, figuri. solo una cosa, se mi dimentico ricordamela questa cosa qua, uh, perché ho tantissime cose che mi rullano per la testa. Uh, va bene. Va bene, va benissimo. Ok, uh, quindi senza indugiare, passo la parola a Davide Gaulli. Vai Davide, scusami per, per l'intrusione. Ah, va, figurati, ciotti. Eh, ti chiedo subito se volete una reportistica di tutti i gruppi cittadini, perché in realtà l'abbiamo già registrata martedì, quindi magari mm, potrei recuperare quel file o c'è qualcosa di particolare di cui parlare? Non lo so, se hai qualcosa di particolare di cui parlare vai, altrimenti puoi fare una reportistica breve di quello che è accaduto nei vari gruppi cittadini dai allora mh, senza stare entrando nel dettaglio di, della reportistica di ogni gruppo cittadino che per fortuna stiamo aumentando come numeri quindi, eh, poi comunque mh, pubblicheremo un report un po' più dettagliato ehm, proprio a seguito de, de, del, del documento che ha scritto Andrea per questo progetto di arte ci siamo un po' interrogati su cosa fare in quel momento ancora eh, era un'opzione l'idea di fare eh, questo evento per lo Z Day, ma eh, soprattutto il tempo e poi anche il fatto di concentrare in un unico luogo lo Z Day eh, ci ha fatto pensare che magari era meglio eh, cominciare a sostanzialmente prepararci per quel lavoro, quindi come diceva Andrea prima, eh, magari ogni gruppo di cittadino cerca un po' di artisti nel proprio nella propria zona per poi cominciare a proporli alla AGD alle musiche arti in modo tale che um, con la preparazione dello Data Day si cominci a lavorare anche a questo progetto che poi verrà, um, diciamo, dato a... alla luce e preparato per il mese successivo, più o meno si era parlato. E, um, su di questo abbiamo creato alcuni documenti su... sui quali cominciare a pensare Um, anche ad avere un programma condiviso cioè ogni gruppo cittadino farà quello che vuole quello che riesce ma si pensava di aiutarci a vicenda cioè, um, nei gruppi cittadini magari un po' più um, organizzati potevano che magari riusciranno ad avere uh, dei, delle tematiche dei, dei, degli interventi più bellini si pensava di collegarci in qualche modo um, in diretta streaming tra i vari gruppi cittadini e i vari ZD, in modo tale che i gruppi cittadini, che invece sono più nuovi e hanno meno gente, eh, potrebbero anche solo mandare in streaming l'evento di, di, di altri gruppi cittadini e fare comunque un, uno spettacolo interessante che, che possa interessare il pubblico. Eh, ancora non, non abbiamo messo su carta niente, anche perché ci eravamo rimandati proprio ad oggi, quindi immagino che poi una volta finita la registrazione cominceremo un po' a, a parlare, a far eh, germogliare le idee nelle nostre teste comunque ehm, anche qui a Milano abbiamo cominciato a pensare un po' cosa fare eh, una delle idee è quella proprio di evitare questa volta le proiezioni che comunque abbiamo già fatto per tanti anni magari proiettare solo qualche pillola, qualche filmato breve e poi ehm, concentrarci su dimostrazioni pratiche di quello che stiamo facendo, abbiamo fortunatamente tanti progetti attivi, speriamo proprio di, far, di avere anche con noi la stampante 3D e di sicuro faremo vedere la rigenerazione computer, poi parleremo dell'orto che è partito da, da un esetto, tra l'altro poi... Ehm, sono molto entusiasti, gli ho fatto vedere all'università, um, dove ci stiamo appoggiati come l'Orto, al Politecnico di Milano, gli ho fatto vedere un filmato di uh, un impianto acquaponica, quindi uh, piante e pesci che si completavano la vicenda, erano tutti molto interessati, mi hanno chiesto di studiare, di fare dei, dei progetti, di studiare la cosa, di proporgli dei progetti che poi si valutavano i budget, e magari un, un angolo dell'orto lo avremmo potuto benissimo sperimentare con questa tipologia um, e se non sarà acquaponica sarà magari idroponica comunque uh, ho già contattato anche German del GDL Tecnologia, mi ha dato un po' di spunti poi c'è anche Claudio Gabbiati che è un artista anche qui di Milano che è un agronomo, sta studiando proprio quello l'università ci darà una mano e mh, riguardo agli altri gruppi cittadini so che molti cittadini si stanno lanciando nell'impresa della stampante 3D e di sicuro c'è Firenze che mh, dovrebbe aver già acquistato le parti, c'è anche Torino interessato e mh, anche Stefano a Bergamo pensava di farne una comunque sembra che quest'anno sia l'anno delle, delle rap up, stanno diffondendo a macchia d'olio Altre cose importanti non mi vengono in mente, e nel caso ve le, ve le dico dopo, adesso provo a fare un attimo. Comunque mi sembra sia tutto qui, e se ci avete qualche domanda, se no andiamo avanti e poi ne discutiamo con calma dopo. Ah, figurati. Ok, vabbè, vi dico in, in anteprima che il video della rap, rap sarà pronto, lo farò eh, produrre anche forzatamente entro il 6, il 6 febbraio, eh, perché ci sono state degli intoppi con il rendering del video quindi ok non c'è problema uh, vi dico che eh, era nostra intenzione anche qui a Napoli di presentare la RepRap e vabbè uh, casomai fa faremo alcune migliorie che adesso mi sono, um, mi sono scritto o che ho scritto in un blocchetto uh, dai, dai consigli di Davide quindi uh, ringrazio anche per i suggerimenti Ok ragazzi c'è qualcun altro, qualcun altro qualche altro coordinatore dei GDL oppure possiamo passare direttamente alla reportistica dei gruppi cittadini? Ok, possiamo passare direttamente alla reportistica dei gruppi cittadini e partirò uh, prima con il mio, così mi, uh, dopo mi taccio e così avete modo di parlare anche voi. Allora, uh, qui a Napoli, uh, in effetti, uh, come ho già detto in due, di, uh, in due vecchi podcast, abbiamo organizzato questi quattro cicli di conferenze a cui uh, una ha partecipato il professor Paolo Vareo, psicologo sull'identità di genere. La seconda purtroppo, la mia, è stata sospesa per problemi di organizzazione, però la terza sarà operativa eh, assolutamente al 100% e sarà eh, in questo 8 febbraio, venerdì, venerdì 8 febbraio. Fatemi ricontrollare? Sì, perfetto. 8 febbraio dalle 16 alle 18.30 alla biblioteca Labriola di San Giovanni a Teduccio. Eh, ci sarà Emanuela Ziccardi che è una psicologa e psicoterapeuta e approfondrà il, il tema della net generation e di Internet for Peace, quindi i cambiamenti che ha portato Internet e successivamente eh, le campagne eh, di democratizzazione che, che sta spingendo appunto il web. E quindi sta cercando di riavvicinare tutti i cittadini del mondo a concentrarsi verso tematiche sostenibili, sull'ambiente e tutto il resto quindi avrete modo di uh, ascoltare anche il suo intervento intanto come ha già detto prima Ma uh, Massimiliano uh, sta, si sta appunto già facendo della prima conferenza del professor Paolo Valerio e quindi avrete modo di uh, guardarla uh, sui nostri canali sul nostro canale YouTube Ok perfetto, quindi uh, c'è questa volontà anche di uh, costruire la stampante 3D qui a Napoli che cerchiamo, cercheremo, di presentare, cercheremo di presentare a Stosidei e poi successivamente portati la, il nostro progetto di um, installare sulle, mh, mh, nelle, sui PC delle amministrazioni comunali il sistema operativo Linux, visto che Davide ultimamente che è già più esperto di noi in questo settore, in quanto è stato lui eh, il promotore in primis di questa iniziativa, ci ha consigliato di utilizzare la versione Debian, essendo un po' più stabile. L'obiettivo è quello di far risparmiare eh, le, i fondi all'amministrazione comunale, quindi a noi. 2 eh, di divulgare eh, la, la filosofia open source e 3 di eh, recuperare i PC che altrimenti andrebbero in discarica perché necessitano di versioni aggiuntive e aggiornate di, eh, di Microsoft e quindi faremo un triplice, un triplice vantaggio eh, che, non è, non è, che è a costo zero ovviamente perché provvederemo all'installazione all gratis di questa, di questa iniziativa. Uh, lo faremo insieme a un'altra associazione de, del comune di, di Casoria qui uh, coordinato da Vincenzo Russo e, e niente, fino adesso non ho altri aggiornamenti, Vi, uh, seguite le notizie sul, sulla nostra pagina Facebook di Napoli e sul gruppo, uh, del sito Zeitgazitalia.org uh, quindi passo la parola agli altri coordinatori, per favore andate in ordine di, di scaletta sono il primo, però eh, ho già detto quasi tutto, quindi lascerei la parola a Nino. Va bene. Ciao a tutti ragazzi, scusate, sono Nino Aloi, mio coordinatore di Torino. Ultimamente in questo periodo sono stato poco presente per via di esami e altri problemi, comunque sono rimasto in contatto con Tudor. So che tanti, tanti ragazzi abbiamo tanti ragazzi nuovi, tra cui adesso uno degli ultimi è Valerio Liscio, è proprio qui. In questo momento, ragazzi, non solo come mi piace su Facebook, ma anche che hanno dato la loro disponibilità, hanno compilato il modulo e sono già mostrati interessati contattandoci. Attenzione, come già pensava tutor, di riuscire a fare il più possibile a metà febbraio, fine febbraio la seconda serata, riuscendo magari anche a farla a proiettare in streaming come ci è stato sia con da qualche altra attivista, questa connessione permettendo vediamo cosa riusciamo a fare e quindi comunque almeno di registrarlo in ogni caso come altri progetti abbiamo sì, continuare sicuramente con le serate e vedere di riuscire a fare qualche proiezione alias dibattito magari più che proiezione per lo Z-Day, questo comunque ne discuteremo perché ho parlato un poco con tutti i ragazzi per ora e sì, come sicuramente Tutor avrà anche questo detto, che lui è uno dei più entusiasti da questo punto di vista, la stampante 3D vorremmo riuscire a comprare anche noi pezzi a farla, questo quando avremo sicuramente qualcuno però disponibile in prima persona a tenerla da lui e quindi a occuparsene, penso ci vorrà una persona adatta a questo, magari chiederò a Davide o ad altri loro come pensano di organizzarsi da questo punto di vista. E poi, beh, anche l'orto cittadino, però quello là è più un progetto in cui prima c'è da prendere gente e solo poi ci si può mettere a lavorare. Eh, al momento siamo sempre nella fase più gente troviamo, meglio riusciamo a organizzarci in futuro. Prossimi progetti, saluto nel pubblico. Ok, perfetto. A me pare di aver detto tutto, però vedo che Pat, la vedo in chat, forse è, è attiva, quindi forse aggiungere qualcosa lei per quanto riguarda l'evento del gruppo arte e musica. E eh, ciao Andrea. Sono rimessa in collegamento in questo momento per cui non ho, non ho sentito quello che hai detto, ma immagino che riassume più o meno la situazione che c'era anche riportata sul doc. Esatto. Ecco, esattamente ho riassunto semplicemente il doc e uh, diciamo che. Eh, ho proposto la cosa, come si era detto anche in precedenza, di eh, fare il Z Day locali lanciando magari qualche artista, eh, qualche artista nuovo nel, nel movimento e per, per poi fare un evento nazionale, si pensava verso, verso aprile insomma. Sì, ecco, allora a quanto pare non riusciamo a centrare lo Z Day come evento nazionale eh, niente, qui bisogna che ognuno appunto nei gruppi cittadini si confronti un po' con le risorse che ha, perché ovviamente un evento nazionale eh, può essere finanziato a livello diciamo così nazionale. Io un, un minimo, ma proprio quattro soldi di fondo ce li ho per, per, per un evento nazionale e poi magari su questa cosa possiamo, possiamo parlare come riperirne degli altri se c'è un biglietto o cosa. Naturalmente invece se gli Z-Day vengono fatti individualmente dai gruppi cittadini eh, praticamente ogni gruppo cittadino si dovrà arrangiare. Eh, questa è una cosa che è bene chiarire perché non so se magari le persone nuove eccetera lo sanno, è meglio non dare per scontato nulla. Ma fortunatamente di solito le spese sono l'affetto di una sala, quindi eh, noi non abbiamo mai avuto problemi a Milano sul finanziamento, cioè basta poi abbiamo, con mini, un minimo banchetto di DVD si, siamo sempre rientrati dalle spese, quindi se poi gli altri gruppi cittadini hanno bisogno di, di qualche dritta chiedete pure. Sì, ecco, io mi arrivo a uno Z Day musicale o che abbia caratteristiche simili perché non è così semplice, cioè prendere una sala e chiamarle un relatore non è un grosso problema, mentre invece mettere su una cosa musicale ci vuole impianto voci, ci vogliono tutta una serie di permessi eccetera eccetera, per cui niente, eh, se per caso qualcuno lo vuole organizzare tenga conto di queste, di queste cose per, noi non, per poi non andare incontro a sorprese e anche come trattare eventualmente SIAE e Compagnia Bella perché guardate che non è un caso che finora come capitolo nazionale noi non siamo riusciti a fare un media festival come in altre nazioni è uno sforzo organizzativo abbastanza consistente non solo dal punto di vista dei soldi ma anche proprio dal punto di vista amministrativo e l'idea magari di riattivare un gruppo come GDL Arte e Musica, viene proprio perché effettivamente per mettere in piedi qualsiasi tipo di evento di questa portata serve assolutamente un gruppo coeso e, e su cui fare affidamento, per cui eh, non ha importanza essere in, tre, in 300 e dove eh, eh, lavorano in tre, ecco, è importante essere un gruppetto però si prende l'impegno e poi va avanti perché altrimenti non ci se la fa bisogna prendere un sacco di contatti bisogna averci una certa esperienza poi su tutte le normative, le varie carte da fare eccetera e a questo appunto io collegavo eh, il fatto appunto che stiamo lavorando ancora per riuscire a, a nascere questa associazione che su quel fronte dovrebbe darci una mano insomma cioè eh, almeno Almeno io ci conto, perché altrimenti ecco, eh, le cose stanno andando un po' a rilento per vari motivi, tra cui burocrazia e la difficoltà effettivamente eh, di eh, ricostituire un gruppo che si era sfasciato in pratica. Per cui ecco, con l'ingresso di persone nuove, con eh, appunto da sistemare la burocrazia, da sistemare il discorso anche economico e persone che debbono tenersi in contatto da lontano, per cui non, è, non, non ci siamo ancora riusciti, è ovvio che io mordo il freno, eh, però eh, vi devo dire la verità, cioè per adesso ancora questa cosa non c'è. Spero di averla quanto prima, in modo da poter aiutare comunque venire appunto incontro alle esigenze di ognuno e per quello che riguarda invece gli ZD, come abbiamo sempre fatto, lì insomma penso che grossi problemi non ce ne siano per i gruppi che hanno già sperimentato. Il problema semmai è per i gruppi cittadini nuovi che non l'hanno mai fatto, che magari appunto avranno bisogno di un po' di consulenza da chi invece è più esperto. Eh, in questo caso su, subentro io, eh, in, in quanto eh, i nuovi che organizzeranno l'evento e anche i vecchi saranno costretti a, a, appunto, a compilare il solito form in cui vi rilasceranno i loro numeri di telefono, appunto i nuovi. Eh... Provederò a chiamarli direttamente io e a fare della consulenza nel caso in cui ci fossero de dei problemi eh, da risolvere. Eh, vabbè, eh, ho giusto uno spin-off mio questo è stato. Eh, eh, Pat, avevi anche degli aggiornamenti da Verona intanto? Eh, purtroppo io ti devo dire che Verona è completamente arenata, nel senso che purtroppo ho potuto verificare che in questo momento che io sono particolarmente impegnata perché come tu sai in questo momento sono impegnata politicamente e, e, e poi anche con l'associazione praticamente il mio tempo è finito in più mi devo mh, ritornare a occupare attivamente dell'aspetto dell proprio di, di salute proprio per, per mantenermi diciamo così <ride> abbastanza vivace eh, per cui il mio tempo è completamente asciugato, tra lavoro e queste altre tre cose io non ho più il tempo materiale di seguire il gruppo, per cui faccio quello che posso, come sa anche Daniel, insomma io... Quando lui organizza qualche cosa, le conferenze ad arco, eccetera, mi sono sempre attivata. Però purtroppo eh, devo riscontrare che a Verona il gruppo, nel momento in cui non è particolarmente spronato e seguito, eccetera, non, eh, non eh, ha perso lo smalto. Insomma, diciamo. Poi anche molte persone che si erano messe a disposizione a chiacchiere, e poi invece nei fatti non hanno mai combinato niente. Per cui diciamo che quelli più agguerriti che in questo momento qui sono impegnati su altri fronti fanno fatica insomma, a essere onnipresenti. Del resto qui a Verona stavamo aspettando con ansia, con ansia eh, questa storia del, dell'associazione, ci siamo concentrati molto lì perché eh, attraverso quella dopo molte cose venivano facili. Noi in questo momento non abbiamo a disposizione delle sale in maniera autonoma per organizzare quello che appunto era almeno l'attività solita a livello di conferenze e avvenimenti di questo tipo eh, per cui niente questa storia dell'associazione ha, ha rallentato parecchio un po' tutto perché sembrava sempre che ce l'avessimo che ce l'avessimo invece dopo no per cui eh, in questo momento da parte mia andare in cerca di ulteriori contatti posti eccetera io, io sinceramente non ce la faccio ho provato a, a, appunto a proporre al gruppo di prendere in mano le cose, ma evidentemente l'iniziativa non è granché insomma. Alcuni appunto sono soffocati dal lavoro, altri non ne ho idea perché non li ho più, non li ho più sentiti. Insomma, la, la Facebook rispondono anche poco, per cui insomma io non posso mica correre dietro al mondo. Per cui io spero che la situazione con invece un evento eh, nazionale venga ribaltata insomma. E per questo ci contavo su questo fatto, visto che se almeno una volta all'anno noi riusciamo a organizzare o un bel meeting o, co o comunque un evento che faccia da, da, da ricompattante, allora si ritrovano tanti contatti, motivazioni, ritorna fuori, diciamo così, la voglia di fare anche in quelli che magari hanno meno iniziativa. Per cui niente, naturalmente non è importante è vero, che questa cosa venga fatta a marzo, diciamo che il progetto è stato lanciato come, eh, appunto, come stimolante, ecco, per cui si è presa la prima data che poteva essere significativa a livello nazionale e internazionale. Eh, per cui si è pensato a quello ma non ha nessuna importanza se questa data poi slitterà anche perché l'organizzazione della cosa prevede di trovare risorse, posti e tutto per cui mi immagino, ecco l'importante è che adesso che partiamo magari appunto non bruciamo le tappe però nemmeno accomodiamoci in poltrona aspettando che qualcun altro farà il lavoro perché altrimenti così non funzionerà Ok grazie Pat, colgo l'occasione per dirti che sono d'accordo su una riunione annuale eh, di tutti gli attivisti, eh, poi ovviamente sarà da, da discutere perché giustamente abbiamo bisogno di riunirci per riguardarci punto in faccia almeno una volta all'anno per definire un attimo il da farsi, eh, quindi magari questa cosa ne possiamo parlare in un'altra sede giustamente. Eh, vediamo un po', eh, c'è qualche altro coordinatore di Qualche gruppo cittadino che vorrebbe fare una propria reportistica. Se è contrario, podcast, e discutiamo delle varie cosette, Vincenzo volevo aggiungere solo una cosa per quanto riguarda l'evento nazionale Arte e Musica. Non so se lo vogliamo fare dopo la chiusura del podcast o adesso, eh, facciamolo dopo direttamente. Eh, qui c'è anche Daniel Iversen. Non so, Daniel, vuoi, ehm, vuoi fare una, una reportistica? Perché comunque Davide ha rilasciato a parte una, una registrazione, ha detto che rilascerà non, o ha già rilasciato a parte una registrazione o una reportistica, però ovviamente non, ha, non ne ha accennato a nessuna. Quindi se vuoi darci tu un piccolo report, noi eh, giusto, rilascerò scritto. Eh, se vuoi darci appunto, Daniel, una piccola reportistica, siamo tutti ben lieti di ascoltare. Grazie. No. Ok, dalla provincia di da Lago di Garda, eh, praticamente che cosa vi posso dire? Che abbiamo fondato il movimento di crescita Felice e siccome del, del movimento zeitgeist, sono diciamo l'unico eh, insomma, qua in zona eh, ne hanno. Eh, sono stato eletto segretario del movimento Decrescita per Cogarda, appunto, e uh, da un mese circa e abbiamo costruito una rep con i pezzi spazzi da nepodighe eh, e poi stiamo lavorando. Ehm, Sull'orto sull comunitario. Eh, siamo andati la settimana scorsa a vedere l'alzamento di terra di 180 metri quadrati e eh, domani abbiamo una riunione per decidere un, un po' di cose. Insomma, c'era anche in ballo, magari, studiare l'acqua ponica ma. Eh, per ora sono solo idee campate in aria vediamo un attimino che cosa succederà domani sera eh, noi comunque siamo sempre in contatto con Zeitgeist e, e, e cioè, secondo me non importa tanto il nome con, con cui si fanno le cose però è importante, insomma farle e basta, eh, Che ah, c'è un, un ragazzo de di Levico, quindi zona Valsugana, che eh, in concomitanza con lo ZDA sta organizzando due serate in cui voleva far vedere Zeitgeist uh, Moving Forward e Culture in Decline. E infatti gli ho chiesto anche a Pat per lui la, eh, che mi aveva chiesto gli servivano le spillette un po' di merchandising insomma e per il resto basta vi terrò informati dopo la eh, riunione che avremo domani sera ok ti ringrazio tanto Daniel tante bellissime novità eh, bellissimo, meraviglioso, grazie ragazzi stiamo lavorando veramente bene crescendo piano piano e quindi cresciamo anche in qualità e in quantità soprattutto. ok ragazzi ora passerei all'angolo della scienza che è un appuntamento eh, durante la quale in precedenza spiegavamo appunto attraverso degli articoli che comunque ricalcano eh, le tematiche del movimento zeitgeist come una visione della società sia sempre più tangibile ovviamente queste sono tutte testimonianze di, da riviste ehm, peer review e molto accreditate quindi eh, stiamo andando a, a tradurre delle, delle testimonianze che, che sono per quanto ci riguarda più attendibili possibile eh, quindi adesso passerei a, al seguente articolo Allora, non siamo il 99% ma il 100% questo articolo è tratto direttamente dal blog del movimento Zeitgeist globale scritto da Peter Joseph in cui si spiega semplicemente che eh, molto spesso ci, si fa l'accostamento tra questo 99% eh, che riguarda appunto l'inclusione di tutte le persone del mondo tranne la parte ricchissima quindi anche noi virtualmente che combattono contro questa categoria eh, per che ci toglie il potere eccetera eccetera eh, molto brevemente questo articolo spiega eh, riassumendo che eh, è il sistema e da combattere nel senso eh, è sistema da cambiare attraverso un modello alternativo che lo renda obsoleto come eh, diceva eh, spesso Buckminster Fuller eh, architetto molto, molto noto a livello mondiale eh, e quindi io sinceramente vi consiglio di leggere vivamente questo articolo perché è molto illuminante e comunque fa capire eh, come in realtà eh, sia il 99% a gestire quell'altro 1% e che quindi non ehm, è che praticamente collabora insieme a quell'1% a gestire l'intera società globale quindi non si tratta di categorizzare oppure di creare gruppi in cui si dice no questo eh, ha più potere quindi mi manovra eccetera no noi attraverso il nostro consumo attraverso le nostre scelte economiche attraverso il nostro voto politico deleghiamo le persone che gestiscono la nostra vita e quindi siamo noi proattivi eh, di questa società quindi eh, prendendo in mano il potere che già abbiamo insidamente possiamo creare un modello alternativo per esempio mi, mi, mi rimando spesso al discorso di open source ecology oppure di partecipare alla realizzazione di contenuti di tecnologie nuove eh, a basso costo e eh, modulari, soprattutto eh, visualizzabili da tutti e modificabili eh, da tutti, quindi in completa apertura GPL, license, open source hardware, license, eccetera. Quindi in realtà, come vi dicevo prima, abbiamo noi tutte le carte per cambiare l'intera società senza appunto prendercela con questo o quel gruppo. Quindi eh, leggete l'articolo che è molto carino. Prossimo articolo. Industrie petro petrolifere pagano esperti di comunicazione per screditare il surriscaldamento climatico. Allora, questo è un breve riassunto di come in realtà eh, esperti di comunicazione, che non sono ovviamente molto... non sono esperti della materia del, del clima rispetto ovviamente dei scienziati climatologi che hanno studiato per questo, riescono tranquillamente a manipolare una popolazione ignorante per... Eh, per volontà dell'industria industrie petrolifere. In questo caso si racconta la storia di Mark Morano, esperto di comunicazione, che per anni ha screditato le tesi di, del dottor uh, Michael Mann, che uh, dal, dal lontano 1980 uh, affermò che noi in realtà dal, da, è dall'era industriale, dalla, mh, dalla rivoluzione industriale, che uh, quindi si parla da uh, fine 1800, inizio... 900 che, che uh, l'inquinamento globale è aumentato vertiginosamente ed è esponenzialmente in particolare e, e quindi ha, ha provocato il cosiddetto global warming oppure surriscaldamento climatico è detto molto più volgarmente il, il cosiddetto effetto sera che diciamo, sta facendo aumentare la temperatura in, uh, di, uh, da 1 a 5 gradi in tutto il mondo quindi provocando delle conseguenze disastrose, per esempio scioglimento degli acciai innalzamento delle acque, perdita della, della biodiversità e catastrofi naturali, tutto documentate e ovviamente in una popolazione ignorante eh, composta da persone ignoranti eh, si tendono a, a guardare meno il lato scientifico delle, delle cose di come sono e guardare più la, il carisma delle personalità che le espongono. quindi eh, andate a leggere questa bellissima inchi inchiesta che ha fatto il giornale eh, Der Zeit eh, tedesco e eh, su, la, su questa bellissima storia questo scienziato Michael Mann e del comunicatore Marco Morano e avrete modo appunto di constatare la veridicità delle tesi dell'uno e dell'altro quindi ricalcando la, dos, cioè la, la mano sulla questione delle veridicità scientifica abbiamo alla fine di questo articolo incluso due guide una scritta in cui elenchiamo tutti i siti peer review scientifici che riguardano pubblicazioni scientifiche e studi eccetera eccetera e poi in un altro un video che si chiama il kit a Ziprotla, che pubblicò allora Federico Pistono per, per screditare uh, le, le notizie non vere scientifiche e quindi uh, far sì che tutte le persone abbiano un un, un, mecum, un modello da seguire per, uh, per studiare una dichiarazione e finalmente scoprirne la veridicità ok, passiamo al prossimo articolo studio mostra, mostra che le coppie materialistiche hanno più soldi ma anche più problemi. Questo è uno studio più uh, so sociologico e antropologico in questo caso. Eh, sono state analizzate circa 1700 persone uh, all'Università di Birmingham um, e quello, il dottore di cui non ricordo il nome in questo momento ha appunto uh, fatto un sondaggio tra queste persone cercando un attimino di definire la loro uh, relazione iniziale attraverso un semplice principio se destro più o meno importanza al fattore economico e suddividendo la, la coppia in tre gruppi quelli in cui una uh, nella coppia solo uh, una persona era materialista uh, nelle coppie in cui tutti e due erano materialisti e nelle coppie in cui nessuno di, dei due partner erano materialisti e si è scoperto che le coppie non materialiste, non avendo eh, soldi come quelle in cui c'era uno o due partner materialisti, hanno bensì meno eh, soldi, ma vivono la loro vita sentimentale e sessuale molto meglio rispetto a, chi, a, nel, a le coppie che hanno al loro interno uno o due partner materialisti e la, ehm, la condizione eh, della relazione matrimoniale peggiora all'aumentare dei partner, quindi se si ha un partner è diciamo abbastanza grave e se si hanno due partner materialisti è molto più grave e infatti eh, ha, ha dettato anche una percentuale, nelle, eh, nelle coppie che hanno uno o due partner materialisti si ha una, una, una condizione della relazione matrimoniale inferiore del 10-15% rispetto alle coppie che non dispongono di nessun partner materialista. Benissimo, andate a leggere questo articolo che è breve, ma uh, fa capire ancora una volta come il lato economico o soffermarsi su valori distorti possa incidere ovviamente sulle condizioni personali o professionali, eh, personali in questo caso ovviamente, della, della coppia. Passiamo al prossimo articolo. Il futuro è peer-to-peer. -peer. Ok, uh, questo è un bellissimo articolo che parla uh, sostanzialmente di quello che uh, discutiamo ogni giorno, Uh, attraverso i canale del movimento sia internazionale che italiano ovvero che uh, le iniziative decentralizzate in rete e uh, open source quindi aperte a tutti uh, non solo sono più sicure non solo sono, sono, hanno una velocità di, prog di progresso e di uh, realizzazione maggiore ma uh, fanno sì che appunto nessun leader, nessuna persona che ha molto potere, ha la possibilità di prendere in mano un progetto, un'opera, una tecnologia o addirittura un governo e diciamo sottomettere tutti coloro che non hanno lo stesso carisma, quindi la si può vedere in diversi, sotto diversi punti di vista, dal punto di vista sociologico antropologico ma anche sotto il profilo soprattutto eh, tecnologico, infatti ci sono varie iniziative bellissime come Open Source Ecology, eh, Wikispeed, Wikispeed è un'associazione un di persone che ha creato un'auto un modulare peer to peer con 5 stelle di sicurezza che fa 50 km con un litro quindi avete modo di, uh, di osservare l'iniziativa eh, anche dal, dall'ipertesto che c'è nel, nel post in questione eh? Open Source Ecology già l'ho detto e uh, la moneta Bitcoin la moneta elettronica decentralizzata eh, che va esclusivamente in rete addirittura in poco tempo le si è la notizia che è possibile aprire anche un portafoglio o una carta di credito con la moneta peer to peer questo ovviamente gira attraverso un software open source che crea della moneta ogni tot di tempo e, e praticamente eh, si ha la possibilità mh, di un'inflazione molto inferiore perché è regolata attraverso algoritmi complessi comunque eh, ci sono molti video in cui c'è cioè, il link ovviamente del sito ci sono molti link anche link video in italiano che spiegano il funzionamento pregi e difetti ma comunque la particolarità iniziale di questa moneta è che è completamente decentralizzata è vero che il movimento tende a rendere obsoleto l'uso della moneta ma come strada di transizione questa secondo noi dovrebbe essere la, la via migliore per giungere a quella che è un modello economico basato sulle risorse quindi ci sono tantissime altre iniziative e eh, andate a, a leggere nell'articolo quindi io avrei concluso ok ok Va bene, allora chiudiamo il podcast. Vi saluto nuovamente. Vi ricordo che ogni due domeniche alle ore 21.30 ci sarà un incontro via Teamspeak Chat Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare per, eh, per aggiornare la comunità sui gruppi nazionali e internazionali. Eh, troverete poi le istruzioni per collegarvi all'interno del post rilasciato sul nostro blog e su, eh, nella descrizione dei video su YouTube. Quindi io vi ringrazio. Uh, sono Vincenzo Barbato e vi uh, rimando al prossimo podcast e restate sintonizzati. Ciao ragazzi e buona serata.